Parliamo di Roma semplice, Roma semplice magari anche grazie all'utilizzo delle tecnologie. Abbiamo cominciato dall'ABC, quindi Open A, Open B, Open C. Open A, la mia agenda, Open Agenda, agenda aperta, quindi online i cittadini possono sapere che cosa faccio, dove sono, chi frequento, chi incontro. Open B, Open Bilancio, per garantire a chiunque, anche chi non capisce di bilanci comunali, di poterli capire, interpretare non solo il nostro, ma quello degli ultimi dieci anni di bilancio, quindi dagli ultimi dieci anni di bilanci sono interpretabili, comprensibili da un qualunque cittadino perché ci sono dei grafici che lo rendono esplicito. Open C, Open Code, il software, fondamentalmente abbiamo fatto una delibera per l'adozione del software libero presso il Comune. Poi l'agenda digitale, agenda digitale che abbiamo fatto in maniera condivisa sia con le associazioni che con i municipi che online con un qualunque cittadino che volesse dirci le proprie idee, i propri emendamenti, correzioni e così abbiamo aperto anche la nostra agenda. Il sistema pubblico di identità digitale che è uno strumento con cui il cittadino potrà fruire di oltre 60 servizi che abbiamo online grazie a un'identità digitale che è molto semplice da acquisire e che permetterà Mm, appunto di fare servizi online senza dover andare negli uffici. Eh, è chiaro che non tutti purtroppo sono in grado di fruire del digitale, quindi mm, abbiamo pensato anche a loro, sono tanti, e abbiamo fatto i punti Roma Facile, sono dei punti sul territorio in cui il cittadino può andare a fruire del servizio online con l'aiuto di qualcuno che lo aiuterà a capire come si accede tramite speed o comunque come ci si autentica sul portale per poter fruire dei servizi online. Per ora ne abbiamo fatti due, nel prossimo futuro, dal 2017 ormai ci siamo in poi, lavoreremo sia all'estensione dei punti Roma Facile, quindi ne faremo altri su altre biblioteche, nei municipi, presso i centri anziani, ovunque quindi qualcuno ci darà uno spazio e noi formeremo le persone per far sì che eh, possano supportare i cittadini a fruire dei servizi online e stiamo anche rivedendo ovviamente il portale in ottica anche lì di più partecipativa e più open data perché i dati vanno aperti è un obbligo di legge ma servono anche questi per garantire maggiore trasparenza e maggiore partecipazione